Buongiorno, vi faccio vedere come posizionare le macchine per la nostra linea di macerazione. Necessita di un dissambamento, la pinza per dissambare animale, una vasca per effettuare una corretta bagnatura con temperatura controllata a 65 gradi. Per preparare la macchina, la cosa più importante è che sia in fase di accensione e che di spegnimento della resistenza, essa deve sempre essere a bagno con l'acqua per evitare che si possa bruciare. Se introducete l'acqua calda o se è troppo calda, bisogna regolarla con un termometro a 65 gradi e poi la accendete. Se invece introducete acqua fredda, ci vorrà accenderla almeno un'ora prima, ponendo un coperchio sopra. Poi dalla fase di bagnatura va alla fase di schiumatura, La macchina va preparata con un aggancio di acqua fredda e una vasca a porta più una, e qui diciamo, siamo già pronti per la schermatura. Alla fine della schermatura, per pulire la macchina, è importante togliere i quattro colleghi che giocano in cesto, sfilarlo e andare a procedere a una corretta polizia d'acchina. La fase va inserito l'animale nel collo e va chiuso con il corchio. Dopodiché si procede al Ultimata la fase del disaguamento eh, si può procedere alla fase della bagnatura. Si consiglia di mattare e disaguare un animale alla volta in maniera che risulti il relax che non sia intesito. Quindi passiamo alla fase della bagnatura. In questo caso si tratta di un palmipede e la bagnatura è diversa da un classico pollo. Si procede con la prima fase con un rastellino ad alzare le piume partendo dal collo e a mano a mano si immerge l'animale dentro l'acqua in questo modo questa fase è necessaria per permettere l'acqua di entrare più facilmente tra le piume dopo aver fatto il collo si fa il petto e si immerge sempre di più poi si va a fare i fianchi dà un'alzata anche sulla schiena. Per ultimo si va a bagnare la coda. che è la parte più grassa, quindi è meglio farla alla fine. Per i palmiferi quindi anate e oche, abbiamo dotato la vasca di bagnatura di una soffiante con aria. Posizionare l'animale con la faccia verso il sotto, prendere un disco per l'immersione dell'animale, aprire l'aria e tenere immerso in maniera obliqua, in maniera che l'app entri perfettamente tra le tue. Il tempo di bagnatura per i palmipedi è circa di un paio di minuti. La differenza del pollo, del tacchino o faraone è che non necessita l'alzare la, del piume con il rastellino e la, il tempo di pagatura varia dai 25 anni La temperatura più o meno omogenea per tutti gli animali è da 63-65 gradi per polli, maraone, piccioni, tacchini, 65-68 gradi per i qualitari. Quando la bagnatura è terminata, nel caso dei palliberi, dopo un paio di minuti, andare a fare un test di prova del rilascio piume nelle ali, sulla schiena e sul petto. Se in tutto l'animale la piuma viene rilasciata con facilità, la bagnatura è terminata. La soffiante si può regolare tramite una valvola, aumentando o diminuendo nel caso delle necessità. Ora andiamo ad effettuare un piccolo test di controllo per vedere se le piume rilasciano con facilità. Andiamo a fare un primo controllo sul petto, in questo caso sembra che rilasci, proviamo sulla schiena, anche qui è un pegino duro, però dovremmo esserci. Facciamo fare un'anti 2-3 secondi sulla schiena ho visto che qua è leggermente dure apriamo ancora un po' ok la bagnatura è terminata adesso occorre posizionare l'animale un tavolo per rimuovere solamente le piume delle ali e quelle della coda. Essendo un palmibide la parte più difficile della sfumatura si tratta dell'alba. Andiamo a rimuovere anche la coda. Passiamo all'ultima fase che è quella della spiumatura, posizionare l'animale al centro della macchina, piegare le zampe, chiudere il coperchio, mentre si accende va azionata l'acqua fredda che serve per far uscire le piume che vanno nella cassetta. circa 9-10 secondi. Il risultato è il seguente. Qualche piccolo residuo di piuma potrebbe rimanere, è normale, trattandosi di un palmipede, eh, è molto più difficile rispetto a un classico polvo. Eh, la cosa importante è che ogni spiumatura effettuata va fatto un controllo della macchina se rimangono residui di piume. Nel caso, Aprire l'acqua, far fare 2-3 giri di pulizia. In questo caso la macchina è pronta per una nuova sfiumatura. Buon lavoro!